Buongiorno a tutti in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo sfizioso smanicato che ho deciso di chiamare smanicato alta marea per quanto riguarda il filato ho utilizzato due filati della mistrico filati che sono il fiammingo che se ricordate ho già utilizzato nella sua versione del colore ametista questa volta ho optato per il colore oceano e vi ricordo che ogni gomitore da 100 grammi misura 380 metri e queste sono le sfumature che io trovo spettacolari. Mentre per fare il bordo ho utilizzato il filato cincià Luxe, che, se ricorderete, ho utilizzato nel video precedente per fare il bordino alla storia infiniti Il colore che ho scelto è il colore Tiffany, e anche in questo caso vi ricordo che ogni gomitore da 100 uh, grammi misura 170 metri. Per poter realizzare questo smanicato che è una taglia S, io utilizzato due gomitoli del fiammingo e un gomitolo del cincille al lux come sempre vi lascerò il link in descrizione del sito incentrando con i filati da cui potete acquistare mio stesso filato anche negli altri colori ma ci tengo a pre precisare che del colore che ho usato io sono rimasti pochissimi gomitoli ed è terminato il colore ametista. mentre trovate tantissimo il colore carbonio che è quello sfumato grigio nero nel colore autunno il colore pavone quindi di quelli ce ne sono e eh, anche il colore foresta quindi di quelli ce ne sono e potete abbinarli gli altri colori del cincillan lux per esempio 16 Decidete di utilizzare il colore dell'autunno? Io vi direi di usare come cincina lux o l'arancione o il marroncino se invece utilizzate il, il, il, il foresta voi potete abbinare il cincelare lux del color salvia, quindi potete sbizzarrirvi, sbizzarrirvi e fare i vari tipi di abbinamento, io ho optato invece per l'oceano e il tiffany la lavorazione è semplicissima io ho lavorato con un l'uncinetto del 3,5 il fiammingo, con un l'uncinetto del 4 e invece il cincelare lux per realizzare il motivo che vedete è semplice, ed è un motivo che io ho già utilizzato in altre creazioni, si lavora in giri di andata e ritorno e si vanno a ripetere sempre quattro motivi e quattro giri fino all'altezza degli scarpi poi si sì, naturalmente si divide la parte dietro la parte avanti e si vanno sempre a fare questi quattro giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle io ero un po indecisa se fare delle maniche o altre quattro lunghe ma volevo in realtà uno smanicato per coprirmi quando indosso quelle maglie che sono un po eh, scollate dietro che hanno invece eh, tipo um, sono velate non sono proprio uh, di lana o di cotone quindi ho preferito fare uno smanicato da poter indossare soprattutto appunto questo genere di, ma eh, di maglie quindi non ho avuto la necessità di andare a fare le maniche mi raccomando vi dico già se siete una taglia m di fiammingo vi serve almeno un altro gomitolo perché io il mio ho il, i miei due gomitoli li ho usati del tutto quindi vi servono almeno tre gomitoli di fiammingo mentre potete optare sempre per un solo gomitolo di Cinci lux per una l Tre gomitoli del fiammingo bastano ma vi dovete andare a prendere due gomitoli del cincila lux per fare il bordino io ho fatto un semplice giro di maglie basse tre giri intorno a tutta l'apertura dello smanicato mentre cinque giri per andare a fare eh, il bordino qui agli scalfi. naturalmente voi potete fare il bordino anche più largo quindi qui invece di fare tre giri potreste andarne a fare 6 o 7 stessa cosa qui alle, um, qui alle maniche quindi mi raccomando in quel caso andate comunque a prendere un gomitolo in più se avete intenzione di allargare i bordi rispetto a me o di fare le maniche un po' più lunghe utilizzando sempre il da lux. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, è veramente semplicissima ma sarà molto molto utile e se la realizzerete mi raccomando potete taggarmi o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare e Speruzzare o come sempre potete taggarmi anche su Instagram dove mi troverete sia come Elsa faccio che come Uncinitando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare il nostro smanicato io ho deciso di utilizzare il filato della um, Mistrico Filati Linea Fiammingo questa volta ho optato per il colore oceano che è lo 05 allora io vi farò vedere il campione e vi dico che io nel campione ho montato 35 catenelle mentre nella lavorazione vera e propria ne monterò 185 lavorando con il 103,5 la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 a cui poi va um, aggiunto una uh, catenella in modo tale da avere l'inizio uguale alla fine quindi possiamo iniziare a fare il nostro um, primo giro naturalmente eh, per una taglia più grande rispetto alla mia che è una taglia s io ho montato 185 catenelle per una taglia m direi di andare a montare almeno 5 motivi in più e per una taglia l 10 motivi in più quindi 8 per 5 8 per 10 in modo da avere il catenelle da montare in più quindi possiamo passare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare mi alzo con una catenella entro dentro la prima catenella delle mie 85 vado a fare una maglia bassa Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia bassa Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 quello che andremo a fare adesso lo dobbiamo fare per tutto il nostro giro salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia bassa devo fare un totale di 5 maglie basse una in ogni catenella quindi una già l'ho fatta vado nella successiva 2 vado nella successiva 3 vado nella successiva 4 vado nella successiva 5 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle e di nuovo entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia bassa per un totale di 5 maglie basse quindi una nella successiva 2, entro nella successiva 3, entro nella successiva 4, entrò nella successiva 5. 3 catenelle: una, due, tre. Prendo il filo di nuovo salto 3 catenelle e vado a fare 5 maglie basse quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro primo giro e adesso vi faccio vedere poi come terminare il primo giro quindi sto per terminare il primo giro ho fatto le 3 catenelle salto 3 catenelle vado nella quarta e realizzo la mia prima maglia bassa vado nella catenella successiva e realizzo la seconda maglia bassa vado nell'ultima catenella e realizzo la mia terza e ultima maglia bassa quindi l'inizio e la fine abbiamo tre maglie basse invece che 5 mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro che consiste nel realizzare entro direttamente dove ho la prima delle mie tre maglie basse realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 5 maglie alte quindi una due entro 3 4 e 5 2 catenelle 1 2 entro nella terza delle mie 5 maglie basse quindi 1 2 entro nella terza e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo quindi vado nell'archetto di 3 catenelle vado a realizzare 5 maglie alte 1 2 3 4 5 2 catenelle 1 2 vado dove ho la terza delle mie 5 maglie basse e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 2 e di nuovo vado nell'archetto di 5 catenelle di 3 catenelle realizzo 5 maglie alte quindi una 2, 3, 4 e 5 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la terza delle mie 5 maglie basse realizzo una maglia bassa 2 catenelle stiamo per arrivare alla fine e vado a fare di nuovo 5 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle quindi una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 quindi una due tre due catenelle di separazione una e due vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa e devo fare una maglia bassa sopra ognuna delle maglie alte quindi una già l'ho fatta vado una maglia alta successiva seconda maglia bassa vado una maglia alta successiva terza maglia bassa vado una maglia alta successiva quarta maglia bassa Vado la maglia alta successiva, quinta maglia bassa 3 catenelle: 1, 2, 3. Salto, vado direttamente dove ho le maglie alte, ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi vado qui dove ho la maglia alta e di nuovo 5 maglie basse: 1, 2, 3, 4, 5. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo vado dove ho le maglie alte, realizzo una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi una 2, 3, 4 e 5, di nuovo 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le maglie alte, realizzo una maglia bassa sopra ogni maglia alta, 1.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 quarto e ultimo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro nell'archetto di due catenelle vado a fare altre due maglie alte quindi una e due due catenelle una e due vado dove ho la terza delle mie 5 maglie basse quindi una due tre e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 quello che vado a fare adesso è quello che faremo per tutto il nostro quarto giro entro nell'archetto di 5 di 3 catenelle vado a fare 5 maglie alte quindi una 2 3 4 5 2 catenelle 1 e 2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 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto vado dove le maglie basse entro nella terza e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo vado nell'archetto e vado a realizzare 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 2 catenelle 1 e 2. Vado dove ho la maglia bassa, realizzo eh, la terza delle mie 5 maglie basse, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2. Sto terminando il quarto giro. Per terminare il quarto giro, andiamo a fare due maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle 1 e 2. E una maglia alta entrando nella terza catenella partendo da sotto 1 2 3 che equivaleva la nostra prima maglia alta abbiamo terminato così i nostri quattro giri adesso vi faccio vedere soltanto come si rifà il primo giro avendo una base diversa rispetto a quella di prima andiamo direttamente nella maglia alta andiamo a fare una maglia bassa una maglia bassa sulle successive due maglie alte, quindi una e due, per un totale quindi di 3 maglie basse 3 catenelle, una, due, tre. E si va direttamente dove abbiamo le maglie alte: andiamo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 5 maglie basse, in questa maniera. Abbiamo così ricominciato da capo il nostro primo giro quindi questi sono i giri che dovremmo sempre andare a ripetere e come vi ho detto vi ricordo che io ho montato 185 catenelle detto ciò vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro prima di andare a fare poi la divisione dalla parte dietro o dalle due parti avanti allora ho terminato di lavorare fino ad arrivare all'altezza degli scalfi e ho ripetuto il motivo per per 16 volte e poi adesso è il turno di mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori io sono andata a contarmi i miei um, archetti di 5 maglie alte e ne ho, ho diviso in questa maniera. Ne ho messi 6 davanti senza contare questo qui iniziale, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto sono andata a mettere il mio marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte, non ho contato questo esterno, sono andata a contare da qua. 2 3 4 5 E nel sesto ho messo il marcatore dietro. Io quindi me ne trovo 9 liberi più diciamo i due dove ho il marcatore. E adesso vi faccio vedere: ops, scusatemi, come andare a lavorare. Allora, la lavorazione è, è, è semplicissima: si inizia sempre come abbiamo iniziato e si termina sempre come abbiamo iniziato. Solo che mi fermo prima. Quindi qui dove ho il marcatore quindi adesso inizio normalmente facendo come sempre le mie tre maglie basse quindi questo non cambia come non cambia tutto il primo giro ma vi faccio vedere come fare quando si arriva al marcatore come vedete sto al primo giro e sono quasi arrivata al mio marcatore ho fatto le catenelle quindi vado direttamente dove ho la maglia alta e vado a fare la mia prima maglia bassa Vado la maglia alta successiva e faccio una seconda maglia bassa. Vado nella terza maglia alta e faccio la mia terza maglia bassa e mi fermo così. Quindi io ho realizzato il mio primo giro. Adesso mi posso girare con la lavorazione e andare a fare quindi il mio secondo giro, che vi ricordo consiste nel realizzare: si entra dentro e si va a fare una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2 andiamo nell'archetto e andiamo a fare le nostre 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 2 catenelle ops, e 5 2 catenelle 1 e due, si va nella terza maglia bassa e si fa una maglia bassa 2 catenelle si ricomincia da capo quindi adesso i giri sono sempre quelli solo che lavoriamo su uh, punti su metà anche meno della nostra lavorazione per creare la parte avanti io adesso ripeterò i miei giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle quindi vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo sia avanti che dietro che naturalmente lo stesso numero di motivi vi dovete solo ricordare che quando andrete a lavorare la parte dietro dovete iniziare facendo la prima maglia bassa dove avete l'ultima maglia bassa della parte avanti quindi vedete dobbiamo iniziare sempre con le tre maglie basse quindi una la facciamo nella stessa maglia di base dove abbiamo fatto la maglia bassa della parte avanti e poi le altre nelle due nelle due maglie alte libri di qua e andiamo a lavorare normalmente e naturalmente termineremo il giro andando a fare una maglia bassa sopra le prime due maglie ba alte e la maglia bassa la terza la andremo a fare sulla terza maglia alta dove ci troveremo comunque la maglia bassa della parte avanti e poi si lavora separatamente quindi come abbiamo sempre fatto quindi le due parti avanti la parte dietro allora ho terminato la parte avanti e la parte dietro, ho ripetuto il motivo 5 volte, quindi quattro giri le ho ripetuti 5 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro in modo da avere una lavorazione lineare per quando poi sarei andata a cucire. Quindi ripeto: per ogni lato e dietro ho ripetuto il mio motivo 5 volte e poi ho ripetuto il primo giro per andare a cucire, io ho cucito, vedete, in questa maniera: sempre con il classico cucitura normale e sono andata a cucire per circa 11 cm ah, anzi no 12 centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte lasciando quindi uno scolo eh, largo ma non larghissimo adesso devo solo decidere se fare le maniche in realtà mi piaceva l'idea di fare di avere un gilet eh, non li ho fatti quest'anno eh, quest'anno e l'idea eh, di fare un gilet un po' invernale mi piaceva e eh, magari sto pensando di rifinire il bordino con il pellicciotto effetto pelliccia eh, che ho utilizzato per realizzare la stola eh, Infinity. devo ancora un attimo decidere adesso eh, inizio a fare una piccola prova e vedo per le maniche sinceramente preferirei non farle eh, però come vi ho detto devo decidere ancora allora, alla fine ho deciso di fare il bordino con il mio cincile eh, scusatemi, con il Cinci Luxe, questo color Tiffany, e ho iniziato dal bordo. Farò tutto il bordo attorno a tutto la, il gilet, quindi anche gli scalfi li rifinirò sempre con questo. Naturalmente, vi devo, devo ancora decidere quanto farlo spesso: se tipo fare uno o due giri uh, oppure fare un bel uh, bordino. Spesso, l'unica cosa che vi posso dire per adesso, perché ho iniziato a lavorare adesso, è questa. Sto lavorando con un 100 del 4 quindi non più quello del eh, 3 e mezzo e sto lavorando in questa maniera dove ho la maglia alta orizzontale vado a fare una maglia bassa dove ho la maglia bassa orizzontale vado a fare una maglia bassa e continuo dove ho la maglia orizzontale vado a fare una maglia bassa maglia alto orizzontale maglia bassa di nuovo maglia bassa orizzontale maglia bassa dove ho la maglia bassa? In questa maniera quindi entro soltanto nei fori grossi grandi, non entro anche in quelli piccolini Visto che il filato, come vedete, è bello spesso, e, infatti, lo sto lavorando anche col numero 4. Quindi, io farò così intorno, come vi ho detto. A tutto il mio giret quindi sulle due parti avanti, sulla parte sotto, sulla parte dello scollo, sulla parte degli scarfi. Eh, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro. Naturalmente, quando andremo a fare i giri eh, nella parte superiore eh, dovremo andare a tastare le maglie alte con la mano perché è vero che si vedono, però tastate sempre per essere sicure che non ve ne state perdendo qualcuna. Quindi andremo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. E quindi io continuo in questa maniera e vi dirò quante volte ho ripetuto il giro Ah, un'altra cosa ricordatevi che quando siete qui dovete fare l'angolo di andare a fare tre maglie basse dove avete l'angolo perché altrimenti la lavorazione vi si stringe e invece facendo le tre maglie alte la lavorazione si allarga creando un piccolo angolo